Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo con noi Enrico. Enrico è un ingegnere, ordinario? Ex. Ex professore ordinario di ingegneria. 71? 71, 71 anni, ha effettuato nel nostro centro, 9 mesi fa, un impianto di protesi al pene. Enrico ha avuto, 10 anni fa, una prostatectomia radicale per un tumore alla prostata, e è andato avanti per circa dieci anni con eh, rimedi farmacologici che non soddisfacevano ovviamente le sue necessità era costretto a fare delle iniezioni intracavernose di prostaglandine oggi enrico viene qui e ci testimonia la sua esperienza enrico come stai sto bene fisicamente sto bene e come ho ripetuto parecchie volte i risultati dell'operazione eh, danno soprattutto benefici, eh, a parte fisiologici ovviamente, psicologici, perché come ha detto il professor Antonini, e eh, eh, qui c'è poco da fare, dopo l'operazione alla prostata, se è stato toccato il nervo erettile come nel mio caso, e mi risulta che sono molti eh, i casi in cui questo succede, perché poi mi sono informato a posteriori, eh, non ci sono soluzioni eh, a mio parere esposti, soddisfacenti. Cioè io subito dopo l'operazione, dopo due o tre mesi quando si vede che non c'è l'erezione, sono andato dal chirurgo che mi ha operato a suo tempo e lui mi disse di cominciare a prendere solo le delle cose, il Chalice orale. Ho preso tonnellate di Chalice eh, che non mi hanno prodotto nessun effetto. Allora sono passato, sempre sotto l'avviso dell'urologo eh, che, che, eh, che mi assisteva, all'iniezione di prostaglandine, ma... È un'operazione antipatica, prima cosa. È chiaro, uno si abitua a tutto pur di avere l'erezione. E poi psicologicamente è complicata perché ti, ti rovina l'immediatezza. Devi sempre andare in giro con questa singhetta, con la, con la dose, che devi mischiare. E, è monodose, non puoi rifarla la mattina per la sera c'è sempre, sempre questi 15 minuti di routine che danno molto fastidio nel caso di, che non si abbia un rapporto stabile. Come io, io non sono sposato e non sono nemmeno, non ho attualmente, non ho un rapporto stabile. Ma anche quando si ha un rapporto fisso, cominciare a fare questa manovra 15 minuti prima è. è Veramente? No, anche perché è psicologicamente non, le... è, non è una soluzione. Quello che io dico sempre, stresso come concetto, che la terapia orale, la farmacoinfusione non è la soluzione al problema, è una terapia on demand, con tutti gli effetti collaterali dei farmaci, ovviamente nel caso del, dell'alprostadil erezioni eh, prolungate, dolore, addirittura ci sono dei pazienti che hanno delle formazioni, sì. delle deformazioni del pene nel tempo, si sviluppano delle, delle fibrosi. Il vero trattamento, la, vero, la vera terapia per il deficit erettile dopo un intervento per tumore alla prostata è l'impianto di una protesi al pene. Anche perché la cosa che eh, mi preme sottolineare... Da quando uno fa l'intervento alla prostata, da quando fa l'impianto di protesi, se il tempo che passa è molto lungo, il bene si accorcia. Hai notato questa cosa? L'ho notato sì. Ehm, e infatti si accorcia dopo l'intervento alla prostata, si comincia ad accorciare. Questo me l'hanno avvertito che sarebbe successo. E Chiaramente eh, il fatto di eh, non poter ripetere, diciamo, le re non poter indurre l'erezione eh, con le prostaglandine ogni giorno perché non si può fare perché poi alla fine fa male e quindi ha un effetto no? la, la funzione crea l'organo e lo mantiene. Io ho avuto, a proposito di questo che dicevi, molte molti, qualche amico, io non l'ho mai avuto, ma che hanno avuto seri problemi di ehm, come si dice? gli si è, gli si è formata una placca ferbonica sì, fi, sì. nel posto dove facevano le iniezioni. E Tanto che uno, uno mi ha detto, mi si è spezzato l'ago, a me non è successo, perché ovviamente non l'ho usato, ma c'era un mio amico che lo usava per tua missione tutti i giorni perché era proprio impazzito e alla fine non riusciva a fare l'emissione. E poi c'è il fatto, che questo l'ho notato anch'io, che si comincia con la dose da 5 poi devi aumentare a 10 perché anche se io ci sono molto attento a queste cose. E comunque non è la soluzione eh, per me, adesso lasciamo perdere quello che dice il chirurgo che è l'esperto io faccio da paziente questa osservazione non è la soluzione per motivi psicologici, cioè andare da, eh, con una partner nuova e dirle scusa cara. adesso aspettiamo un momento perché questa è la siringa, io faccio l'iniezioncina aspetto 15 minuti, poi ci rivediamo no. non è fattibile è, è veramente non so come sarebbe in un rapporto Diciamo fisso e stabilizzato, ma insomma sempre una rottura. Eh. Senti, qualcuno ti ha, ha mai parlato di protesi oppure ti sei dovuto documentare per conto tuo? Eh, molto pochi ne parlano perché a noi maschi non piace parlare di queste cose, no? Ma io parlo di medici. Eh, sì, dunque, immediatamente dopo, immediatamente dopo, diciamo sei mesi, otto mesi dopo l'intervento alla prostata, ne parlai con il mio urologo di allora e gli dissi che sapevo perché io vado in giro su internet e mi informo che c'erano questi impianti di protesi peniete e lui mi sconsigliò, mi disse ma no, sei ancora giovane puoi fare grossa gandine perché cioè hai 61 anni <ride> allora e l'operazione ti può dare problemi dopo 10 anni magari dopo 5 anni ti si rovina l'impianto insomma ma mi scoraggiò a sto tempo alla lunga dopo 3-4 anni devo dire sinceramente ho cambiato ruolo perché mi sembrava una posizione eh, preconcetta. Io ho eh, la tendenza a informarmi molto da tutte le vie che posso, per professione, sono uno che legge e studia, quindi mi sono informato su internet per, per, per qualche anno prima di decidere a fare un intervento così intrusivo, anche perché c'è una piccola percentuale di possibilità, di probabilità che l'intervento vada male, questo lo sanno tutti, quindi. Eh, diciamo il rischio diminuisce con l'età perché man mano che uno va avanti meno c'è il rischio no? anche se non mi succede qualcosa ormai però ehm, eh, quello che ho notato è che c'è poca informazione perché mentre su internet uno li, magari se uno cerca protesi peniena viene bombardato la che si annunci eh, fra maschi non se ne parla volentieri, mh, nemmeno fra amici eh, bisogna essere amici di, di un po' aperti particolari per avere la possibilità di parlare di queste cose. Senti l'intervento, il decorso post-operatorio com'è stato? Il decorso è stato inesistente cioè io sono stato cinque giorni in clinica perché c'è proprio una fase di ehm, diciamo di, di, di erezione idraulica indotta e quella la devi fare in clinica perché non c'è possibilità di fare nessun'altra parte, sei cateterizzato tutto là. Eh, sono uscito il quinto o il sesto giorno Um, insomma eh, non ho avuto dolori però la scocciatura ovviamente sono i 10-15 giorni che devi stare a casa senza sforzi senza, eh, io vivo da solo quindi mi sono dovuto organizzare quello che mh, è mancato ovviamente sono i dolori eh, adesso a posteriori posso dire che ho avuto un, un periodo piuttosto lungo un mese e un mezzo mese, un mese di fastidi cioè eh, la presenza del serbatoio mi dava fastidio a livello muscolare, tanto è vero che io facevo un certo tipo di ginnastica, e ho parlato pure con te della sì. ginnastica e ho dovuto sospendere. Sì, perché tu hai messo un serbatoio ectopico, quindi sta sotto i muscoli e quindi fare un'attività fisica poteva dare un po' di problemi. Sì. Ma adesso c'hai i dolori, i fastidi? No, adesso no, perché si è aggiustato il muscolo. Però ho avuto all'inizio, eh, insomma, quando facevo gli addominali, no, pericolò io ho dovuto smettere di fare gli addominali perché sì. mi dava fastidio il serbatoio. Quello che mi ha dato più fastidio, ed è durato circa un mese, è stata un'infiammazione un locale dovuta al, al, allo sdruscio, non so come dire, all'azione, alla al, al contatto tra il serbatoio che sta nei testicoli, la pompa, la pompa, scrofo, la, pompa sì, la valvoletta con la pompa. Paolo, sei ingegnere, usiamo i termini giusti. È vero, è vero, valvoletta e valvoletta, perché ci sta la pompetta e la valvoletta. Comunque, questi qui mi hanno dato un'irritazione interna alla pelle eh, ma tutto insomma tutto. È io infatti sono andato da te a dirti qui c'è un fastidio e, e, è un fastidio non è un dolore bisogna avere pazienza eh... tutto passato uh, tutto bene. passato lo rifaresti cioè, bah, lo rifarei otto anni prima eh, eh, eh, cambia cambia adesso non voglio dire che la mia vita è solo vita sessuale ma te cambia la vita ti cambia la vita um, è anche divertente con un certo tipo di partner più giovane e un po allegra eh, il fare tutta la scena la pompetta queste cose qua no quindi adesso sarò io che frequento donne particolari però è, è proprio un cambiamento di, ehm, di, di, di vita sessuale ma si vede la protesi dunque ehm, si vede nel costume, io porto i costumi a slip, no? quelli più piccoli dello, dello spito e nelle mutande, esatto. perché porto gli Eminence. Si vede che ci stanno praticamente le tracce di tre testicoli, perché ah. si vede la pompetta. Mm. Ma per il resto non si vede, tanto è vero che eh, per al per anche per provare, eh, io ho cambiato il tipo di slip, adesso porto i boxer stretti perché ti danno più libertà di mettere tutta la, la, la tubologia messa dentro. Sto più comodo, ma mm, non si vede, ma poi anche mm, quando si vede adesso non voglio entrare in particolari però io alle mie partner le faccio toccare i tubetti le faccio toccare la pancia dove sta il serbatoio gli faccio sentire il rumore quando si sgonfia perché è una cosa che ci si può giocare è divertente insomma no? prima non lo volevo fare che facevo guarda la siringa invece adesso è tutto più umano senti per finire dai un consiglio a un paziente di 60 anni che ha fatto una prostatectomia radicale eh, come me, come te io ho fatto a 61 anni e dunque a, a, immediatamente parlare col chirurgo per sapere se è successo qualcosa a livello ma tanto uno se ne accorge, a livello del nervo erettile e poi ehm, io non so se si può fare immediatamente l'altra operazione cioè l'impianto, non lo so perché non, non, non mi sono si mai può, informato, si, si può fare direttamente sì. allora suggerirei di informarsi se si può fare tutte e due insieme sì. Perché ovviamente eh, si risparmia una degenza intera. Io per la prostata ho avuto solo eh, piccolissimi problemi col catetere, no? Degli spasmi da si catetere. Si può fare, però, bisogna avere la grande competenza del chirurgo che fa l'intervento per il tumore alla prostata e una grande competenza del chirurgo impiantatore, perché se fare solo l'impianto di protesi può avere delle complicanze da un punto di vista infettivo, capisci che fare una prostatectomia radicale l'impianto di protesi aumenta enormemente le possibilità di complicanze. Questa è una cosa che nelle mani esperte si riduce come percentuale di rischio verso lo zero, ma se non c'è la competenza giusta, come in tutte le cose per. Quindi dici che ci vogliono due chirurghi? Eh, ci vogliono due chirurghi ah questo non lo sapevo ah, vabbè. Eh, comunque a me ormai non me possono levare più niente quindi. mi hanno detto che il tempo di durata di questa protesi è 15 anni sì. quindi penso che prima muore il cane poi muoio io e vabbè, ricicleranno questa protesi va bene, ok, grazie Enrico a, a ci te. vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis